Pensavate che il servizio web più famoso non abbia qualche problemino legale? Oggi parliamo ancora una volta di ChatGPT di cui ne ho parlato in questo video, in quest'altro video e anche in quest'altro. E ho anche un video in cantiere in cui ci giocicchio ancora una volta. OpenAI ha fatto arrabbiare il garante della privacy italiano che ha disposto limitazione provvisoria del trattamento degli utenti italiani e anche il blocco della piattaforma. Il garante della privacy ha anche aperto un'istruttoria nei confronti di OpenAI. E quindi, perché tutto questo accanimento contro OpenAI? Lo vediamo dopo la sigla. You can... Benvenuti e ben ritrovati, Pinguini, in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi ho fatto dei cambiamenti. Voi non li vedete, ma ci sono. Quindi vediamo come va questo setup, se questo video risulta più gradevole per voi. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito, se siete nuovi o di ritorno, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video che porto su questo canale per rimanere sempre aggiornati. E inoltre, se volete, qui sotto troverete il mio tag, seguitemi su Instagram. E quindi non perdiamo i cinghiacchiere e andiamo a vedere perché il garante della privacy è leggermente arrabbiato con OpenAI. Secondo quanto dichiarato dal garante della privacy, le mancanze di OpenAI sono sostanzialmente due. Una la possiamo definire una mancanza classica. Lo so che non vuol dire molto classica, ma datemi un minuto, perché la seconda è assai più complicata. La prima mancanza è che l'informativa sulla privacy non informa gli utenti di quali dati personali vengono raccolti dalla piattaforma. E come vi dicevo, questa è una classica mancanza. La seconda è una mancanza della base giuridica che giustifichi la raccolta e conservazione dei dati finalizzato all'addestramento di un algoritmo L'intelligenza artificiale. È qui che iniziano i problemi, perché se da un lato l'intelligenza artificiale avanza alla velocità della luce, si sa che la politica invece sta un po' più indietro. Tuttavia in questo video non voglio affrontare gli aspetti legali riguardanti l'intelligenza artificiale, per il semplice motivo che io non sono un giurista. E non voglio esserlo. Inoltre c'è anche la questione dei minori. nonostante OpenAI dica che il servizio vada utilizzato per i maggiori di 13 anni d'età, non vi è alcun vincolo per i bambini con età inferiore di usarlo, esponendo gli stessi a delle risposte poco idonee per le loro piccole mente plasmabili. Il garante della prova si incalza facendo pesare a OpenAI anche il fatto del bug di cui vi parlavo settimana scorsa in questo video. Rimettendo il coltello nella piaga. OpenAI ha 20 giorni per rispondere, che misure ha intrapreso per ovviare a tutto quello che gli viene contestato dal garante della privacy? Altrimenti rischia una multa fino a 20 milioni di euro. Sono soldi! Prima di chiudere, io ho provato a loggarmi su chatGPT collegandomi da una VPN dall'Italia e a me sembra funzionare. Fatemi sapere nei commenti se riuscite ad accedere al servizio oppure già l'ha messo in nastri come, come se fosse. La scena di un crimine che è come fa la polizia, insomma. Però c'è un aggiornamento. E oggi, scrollando Facebook, ho visto che un mio contatto dall'Italia ha messo uno screenshot in cui c'è GPT, non funziona dall'Italia. Quindi, a lui non funziona. Fatemi sapere a voi se funziona. Benissimo, Pinguini. Io vi ringrazio ancora una volta per avermi ascoltato fino a questo punto e vi rimando agli altri video che porto su questo canale perché sono certo che vi piaceranno. E quindi, grazie ancora per l'attenzione. Ci vediamo alla prossima. Ciao, Kino.